se non altro per benvenuti in questo nuovo video allora questo è un video molto importante che voglio fare perché comunque voglio informare tutte le persone che mi seguono tutte le persone che stanno vedendo questo video o chiunque su quello che può provocare un'intolleranza alimentare e come ho scoperto io le mie intolleranze alimentari perché non ho scoperta una ma in realtà ne ho scoperte due e quindi vi voglio raccontare tutto quello che si prova, tutto quello che succede e come ti rendi conto di avere un'intolleranza alimentare allora io ho scoperto la mia intolleranza sia al pomodoro e sia al latte lo so, la prima al pomodoro è un po' strana perché comunque non è che si sente tanto. Di solito si sente intolleranza a qualche crostaceo, alla farina, e quindi al glutine o intolleranza a qualsiasi altra cosa. Um, ma al pomodoro proprio quasi mai. Infatti ogni volta che dico, eh io non mangio pomodoro, eh allora non mangi nemmeno la pizza. Eh no, la pizza la prendo bianca. Oddio ma quindi non puoi mangiare manco la pasta a forno No, mangio la pasta a forno senza la salsa Vabbè questo in pratica è un piccolo dialogo che ho fatto così per scherzare Ma mi capita spessissimo quando la gente sa che io sono intollerante al pomodoro Vabbè, allora vi voglio raccontare di più quella al pomodoro Perché quella al, al lattosio, al latte, si capisce subito Ma quando si tratta di pomodoro così... Alimenti più strani, non si capisce subito, perché? Ora vi racconterò tutto. Allora, tutto è iniziato, io all'incirca che non mangio pomodoro, all'incirca, due anni. Perché io due anni fa, quindi siamo 2018, um, tutto inizia, mi rendo conto che ogni volta che mangiavo la pizza mi sentivo male. Allora ho detto, vabbè, è la pizza, mi fa stare male, stavo male, nel senso mal di pancia, crampi, perché non era una questione di... perché se andavo in bagno era una cosa buona. Invece mi resta il mal di pancia, lo stomaco, mi selliva, mi scendeva, veramente stavo malissimo, crampi, addominali, eh, sotto l'ombelico, lì io vi giuro, una volta ho detto, basta, ora me ne vado all'ospedale, anche se comunque... Se me ne andavo all'ospedale... Quelli dicevano che cavolo vuoi da noi... Per comunque che ci andava a fare... Mi potevano fare i test... Qualcosa... Per comunque io non mi sono mai voluto fare i test... Um, tipo Yaghi o qualsiasi altra cosa... Per comunque... Scoprire l'intolleranza con i test di solito non le individuano, ora non so se ci sono diverse cose, alzo le mani perché assolutamente non so se ci sono, se ci sono nuovi metodi, nuove cose, io vi parlo come l'ho scoperto io senza metodi, senza nulla e come ora sto bene comunque, ehm, anche se ora vi, poi vi racconterò. Vabbè, allora ho notato che ogni volta che mangiavo la pizza stavo proprio male, allora ho detto vabbè... Mh, Sarà la pizzeria. Cambiamo pizzeria. L'altra, no, sto ancora male. L'altra, no, sto ancora male. Allora ho detto, basta, io pizza non ne mangio più, per sempre. E vabbè, comunque, io non è che ci sono rimasto così tanto male, perché comunque mh, la pizza, eh, sì, ok, mi piace, però preferisco altre cose. Ok, sparatemi, che da... Ehm, e siciliano preferisco altre cose, però comunque mangiandola una volta alla settimana, preferisco le altre cose che non mangio in quella settimana. E il problema è sorto quando io stavo male anche quando non mangiavo la pizza, allora dicevo: Ma come faccio a stare male? Mi mangio la pasta e sto male. Allora, allora ho detto: siccome mia mamma è intollerante al glutine, ho detto: a posto, mi ha trasmesso la cosa. Ehm, per comunque mia mamma è diventata intollerante a. Al, al glutine, dopo un bel po' di anni, comunque per 5 anni, non ho più mangiato glutine. Ma vi parlo, vabbè. Comunque, che lei stava ancora più male di me. lei le provocava caticardia. Um, appunto, questo è un sintomo dell'intolleranza dell perché le creava proprio uh, lei le creava. Caticardia e vomito. Lei proprio vomitava, ma tutto pure l'anima poverina, ehm, invece da me no. Io avevo sempre un mal di pancia, mal di pancia continua e nausea. Ma nausea, veramente. Forse for qualche ragazza incinta, qualche donna incinta mi capirà. Ma una nausea. Io ho mai provato ah, tutta quella nausea nemmeno in nave quando stavo male. Vabbè, comunque sta di fatto che. Io dico, ma com'è che sto male, mangio l'insalata e sto anche male? Vabbè, lasciamo stare gli ingredienti che non digerisco, perché questi non c'entrano nulla con l'intolleranza, perché alcuni pensano che quando non puoi digerire un, puoi digerire un, um, un cibo, pensano che siano intolleranti, invece no, sono proprio due cose um, distinte, una cosa è se non puoi digerire... Um, per esempio ti mangi la lattuga, a me capita quella la lattuga la mangio non la riesco a digerire, ma non è che sto male, o oh, sì ok ho oh, magari un po' di reflusso così ma se mi prendo un gavisco non sto bene. O comunque mettiamo a casa, um, a posto di mangiare di sera l'insalata la mangio a pranzo sto bene, comunque quello si vede ma non è un'intolleranza. Vabbè sai di fatto che io dico? è strano che io stia male, perché comunque poi inizio a mangiare in bianco, eh, non in bianco ma... Mm, senza glutine. Allora ho detto, è strano che io inizi a mangiare il riso, sto anche male. Allora ho detto, mh, ci sono due metodi per capire a cosa sei allergico, barra intollerante. O inizi a mangiare tipo riso, poi dopo, un dopo una settimana introduci un altro cibo, per esempio, solo patate, cioè capito, appiano piano, Oppure come ho fatto io, che è, perché a me piace mangiare A me piace tantissimo mangiare Se una cosa mi piace A me piace mangiare Anche se la gente Quando vede una persona magra Dice Oh ma perché tu non mangi No in realtà a me piace tanto mangiare L'assicuro Se una cosa mi piace la mangio Ovvio ehm, Vabbè Allora ho detto Prendo un diario Io forse quel diario ce l'ho ancora Perché lo sto vedendo lì Forse è quello Ok vediamo se questo Diario alimentare, mi sa che è proprio questo Oh no, oppure questo utilizzavo quando ero tipo a dieta Sì, sì, no, questo non ci c'era nulla, era quando ero tipo a dieta uh, No, in realtà non ero a dieta, ero, facevo un'alimentazione sana Vabbè, comunque, che tra l'altro faccio un po' tutt'ora Vabbè, sai di fatto che io prendo questo dannato libro e inizio a scrivere ogni giorno quella cosa che mangio Quello che mangio e quando stavo male Ma scrivo tutti gli ingredienti, tipo Pasta, acqua, sale, pomodoro, cipolla, rosmarino, tutto, alla, proprio ogni singola cosa la scrivevo, ve lo giuro, tra un po' avevo paura di essere allergico all'acqua. No, vabbè, scherzo. Vabbè, allora, um, e quando stavo male, segnavo tutte le parole, cioè, sottolineavo le parole. Poi, quando stavo male, per esempio, dopo una settimana, segnavo le parole che c'erano in comune... E io alla fine sono riuscito a capire che sono intollerante al dannato pomodoro. Perché la cosa che a volte non mi faceva um, capire era che a volte, per esempio, mangiavo un pomodoro e non stavo male. Un pomodoro intendo. Oddio, non so come si chiama. Tipo quelli di insalata, un po' lunghini. Um, vabbè, quelli di insalata, l'avete capito. No, quelli rotondi, quelli che sono tipo obliqui. Si dice così. Vabbè, avete capito. Um, e quelli non mi facevano male, mi avevano un po' ingannato. Ehm, vabbè, io scopro di essere intollerante al, al pomodoro e io non ho più mangiato pomodoro da nessuna parte. Ma proprio nemmeno tanto di pomodoro di salsa, di qualsiasi cosa, perché pomodoro si intende salse, salsine. Vabbè, tutto quel ketchup che io amavo, il ketchup. Mi sono dovuto imparare a mangiare la maionese, che io la maionese prima non mi piaceva, ora invece sì, o che mi piace mal il ketchup, raga. Io il che è proprio un amore fin da piccoli vabbè comunque allora eh, siccome queste intolleranze a volte sono tipo temporanee eh, ho detto proviamo a mangiare un po' di pomodoro eh, anche tuttora comunque se io per esempio oggi mangio la pasta e ci metto pochissimo pomodoro anche se non ne faccio a meno perché a me la salsa proprio ormai non piace nemmeno più ma tipo ehm, non so ora, ma la salsina, l'estratto di pomodoro Quello se ce ne metto un po' in qualche piatto Per esempio nel couscous tagine, dove lo voglio mettere <ride> Vabbè ora sono tutte queste funesine Però comunque se ne metto un po' non sto male Ma se io ogni singolo giorno inizio a mangiare di nuovo pomodoro Sto malissimo Se io mi mangio pomodoro oggi tra una settimana mi mangio di nuovo il pomodoro. Tra cinque giorni mi mangio di nuovo il pomodoro. Io sto male. Se invece io faccio una settimana e mi mangio poco pomodoro. Poi dopo tre settimane me lo rimangio. Allora non sto male. Anche se sto anche mesi e mesi senza mangiare, Perché ormai ci, so, ci ho fatto l'abitudine. Non ne mangio pomodoro. Non ci, perché devo stare male? Cioè... è questa cosa che capita con il ketchup. A me piace il ketchup. E magari una volta al mese sta a mangiare, ma non è che me ne mangio un chilo, mi so dosare, so, perché comunque non ne vale la pena da sentirsi male, perché più si abusa di quel cibo, più lo stomaco si danneggia, quindi è inutile abusare, comunque mh, cercare come di far finta di questo problema non c'è, perché c'è e poi lo stomaco si danneggia, si danneggia ancora di più, poi sono Creare delle vere e proprie allergie, perché comunque si inizia con un'intolleranza e poi continui, continui, continui, continui, e ti viene sempre e poi ti arriva l'allergia. Come ho capito invece dell'allergia dell al latte, allora non è. secondo me non è una vera e propria. Eh, ho sbagliato intolleranza, non è una vera e propria intolleranza perché quando si parla del latte, mh, il nostro latte viene digerito con un enzima. Viene digerito con un enzima che è nel nostro corpo. Ehm, questa enzima, se tu non mangi per tanto tempo il latte, questa enzima non è che muore, ma è come si disabilita. Ehm, vabbè, io ora sto utilizzando dei termini, comunque non sono né un, un, un alimento, Oddio, come si chiama? Un dietologo, né nulla, io proprio così vi dico quello, le mie esperienze eh, ovviamente se voi avete gravi problemi non guardate il mio video ma consultate un medico perché comunque io non sono un medico parlate con il vostro medico io ho voluto fare tutte cose a testa mia perché comunque già sapevo quello che avevo già sapevo di avere un'intolleranza perché comunque c'era passata mia mamma quindi sapeva il tutto Vabbè comunque eh, questo enzima si disabilita e quindi quando tu bevi il latte dopo tanto tempo che non l'hai bevuto questo enzima non riesce a digerire tutto il tuo latte ehm, quindi dovreste bere il latte a piccoli dosi che così questo enzima riesce di nuovo a digerire però io ormai mi sono abituato con ormai è anche due anni perché il pomodoro è tipo tre anni no è stato così in estate... Eh, ne è stato scoperto l'intolleranza e poi a settembre al ah, poi a settembre ho iniziato a non bere più latte. Bevo solo latte senza lattosio lo zimile è buonissimo. Eh, sinceramente, io non trovo tutta questa differenza tra il latte tra il vero latte e il latte senza lattosio Prima bevo il latte che non si chiama più latte, si chiama bevanda di soia il latte di soia. Vabbè, chiamiamola latte. E comunque lo si sì, che okay, mi piace molto. Però comunque non lo so ormai sono abituato con lo Zimil, a volte lo compro quello di soia a volte compro quello di Mandorla, però ormai sono abituato con lo Zimil che è il mio preferito, latte senza lattosio, ci sono 100.000 marche, e, io mi sono abituato con quello e vado avanti, quindi stiamo molto attenti quando abbiamo qualche cosa facciamoci attenzione perché poi si arriva ad avere dei veri e propri problemi che si creano per delle, mh, per delle sviste, qualche cosa che noi non facciamo caso, oppure parlate con la gente quando vi sentite male, comunque il parlare, il parlare, io ora non mi ricordo, forse ho raccontato questo, tutte queste cose a una mia amica, e poi ci siamo resi conto, però non mi ricordo in realtà. Anche il parlare: parlate con qualcuno della vostra famiglia o qualsiasi cosa. Per comunque non è normale che stare male dopo che si mangia qualche cosa. E quindi prendete e ehm, ascoltate questi campanelli di allarme. Perché dopo questi campanelli di allarme viene una campana di allarmi. Ok? Quindi niente, state molto attenti, io da quando non mangio più pomodoro mi sento bene, ma non è che sto bene solo io, noto che la pancia è, meno è più piatta, non ho più gonfiori, anche il gonfiore in faccia è sparito perché creano gonfiori tutte queste cose e mi sento anche bene, mi sento come, non proprio depurificato, depuri però mi sento bene perché comunque non è bello stare male avere crampi o tipo anche metti che sei al ristorante stare male non è bello perché comunque specialmente se si va al ristorante a mangiare una pizza tra amici per esempio eh, non è bello stare male solo perché ti prendere la pizza con la salsa te la prendi senza salsa che è molto più buona e quindi nulla ragazzi ci vediamo non so quando un prossimo video seguitemi su instagram e su tiktok qui sotto ci sono tutti i link per seguirmi in teoria esce un video il lunedì e il martedì e il venerdì. E nulla, ci vediamo non so quando con un prossimo video. Ciao ciao!